Avete appena ricevuto il vostro stipendio, o magari avete comunque dei soldi da dover depositare e dovete scegliere un conto? Beh, N26 può essere la scelta giusta per voi. Ma che cos'è N26? N26 è una carta di debito associata ad un conto con IBAN italiano. La banca tedesca N26 nasce nel 2013 e al giorno d'oggi conta più di 1500 dipendenti, di 7 milioni di utenti e di 800 milioni di dollari in soldi gestiti. Prima di entrare nel vivo del video però vi chiedo di guardarlo tutto fino alla fine perché vi mostrerò una promozione presente su una delle tipologie di conto a pagamento della quale nessuno sta parlando e che vi permetterà di avere anche un bonus di 50 euro. Se siete interessati solo a questo però vi lascio qui sotto il minutaggio del video così che possiate skippare ed andare solamente a quell'argomento. Ora procediamo con ordine dicendo che ogni tipologia di conto N26 è presente in una versione business e non. La prima è solamente per i liberi professionisti e di freelance, mentre la seconda è per i privati. E noi per l'appunto ci focalizzeremo su questa tipologia. In particolare N26 standard, che è gratuita, N26 Smart con un canone mensile di 4,90€, N26U con un canone mensile di 9,90€ e N26Metal con un canone mensile di 16,90€. Le differenze dettagliate le trovate sul loro sito. Io però grosso modo posso dirvi che riguardano principalmente la quantità di prelievi gratuiti che si possono effettuare in una singola giornata in Italia e all'estero nella gestione degli spazi per separare i soldi sul vostro conto e vari sconti previsti per acquisti da partner selezionati. Magari però in futuro potrei fare un video sulle differenze dettagliate. Ora voglio informarvi di questa promozione inerente al conto N26Smart che vi permette di averlo gratuitamente invece che al costo di 4,90€ ogni mese. Vi lascio in descrizione il collegamento alla pagina principale del loro sito web, ma comunque ora vi spiegherò come poter fare per usufruire di questa offerta. Tenete conto che ho contattato l'assistenza clienti N26 per potervi illustrare i passaggi passo passo. Partiamo ora con il dire che dovete, prima di tutto, essere nuovi clienti. Io stesso sono un cliente già esistente da più di un anno e per questo non potrò usufruire di questa offerta. Successivamente effettuare la registrazione con il codice promozionale che vi lascio in sovrimpressione ma che comunque avrete modo di vedere sul loro sito. Poi avere un deposito di 700 euro, almeno 700 euro ogni mese ed effettuare una transazione con la carta fisica sempre ogni mese. I soldi possono essere depositati in qualsiasi modo, sia tramite bonifico, che manualmente, purché la transazione sia ovviamente pari o superiore a 700€. Euro. In caso un mese però questo deposito non ci dovesse essere, vi verrà debitato il costo del canone mensile, ovvero i 4,90 euro. Se il mese dopo tornaste ad avere quel deposito di 700 euro, continuerete a non pagare il conto per quel mese e i successivi, in caso ci sia sempre questo deposito. Va specificato però che se non riceveste questo deposito per più di 4 mesi consecutivi perdereste per sempre il diritto ad usufruire di questa offerta. Se vi ricordate bene però a inizio video vi ho detto che era possibile guadagnare 50 euro da questa promozione. Infatti una volta effettuata la registrazione ed effettuata una transazione di almeno 20 euro, vi verrà accreditato sul vostro conto un bonus di 20 euro, questo entro qualche giorno dal pagamento. Oltre ciò, se trasferirete sul vostro conto 700 euro tra il 1 novembre del 2021 e il 31 dicembre sempre del 2021, riceverete un ulteriore bonus di 30 euro, questo vi sarà sempre accreditato entro qualche giorno. I vantaggi di questo conto rispetto a quello base sono molteplici e sono i seguenti. Prelievi illimitati e gratis in euro da qualsiasi sportello per il conto smart contro i soli 3 gratuiti in euro al giorno del conto standard. 10 spazi per risparmiare per il conto smart contro i tre per risparmiare del conto standard. Questi spazi sono molto utili perché ad esempio potrete nominarli con un qualsiasi nome ad esempio risparmio e trasferire dal conto principale a questo sottoconto una certa soglia Ogni quantitativo di tempo magari ogni mese o ogni settimana e appunto avere nel vostro conto principale dei sottoconti dove poter gestire i soldi in maniera specifica inoltre avrete spazi condivisi con 10 clienti n26 questa è una funzione solo per lo smart e per le successive anche magari per la U e per la metal ma non per la standard è una funzione che può essere molto carina e utile in caso magari con i vostri amici, la vostra ragazza o il vostro ragazzo volete creare uno spazio condiviso dove inserire al suo interno dei soldi per magari una vacanza futura da fare insieme. Poi vi è la funzionalità regole per arrotondare che è presente per il conto smart ma non lo è per il conto standard. Questa è una funzione molto carina perché vi permette di arrotondare per eccesso un vostro pagamento, come ad esempio 2,70 euro verrà arrotondato a 3 euro e questi 30 centesimi che verranno presi in più saranno inseriti in una un'apposita sezione risparmio dove tutti questi centesimi saranno accumulati. Ovviamente si parla di centesimi, non un granché, però comunque una funzionalità molto carina. Sconti e offerte premium su partner selezionati presente sul conto Smart. In maniera minore anche sul conto standard e poi assistenza telefonica dagli operatori funzione che è presente sul conto smart ma non su quello standard e che può essere molto utile in caso ci siano problemi con l'applicazione o comunque con il conto in generale detto ciò il video può terminare qui vi chiedo di lasciare dei commenti in caso di dubbi domande o perplessità di lasciare like iscrivervi al canale e attivare la campanellina per aiutarmi a crescere me ne sarei molto grato ciao a tutti